ciao a tutti ragazzi oggi vi voglio spiegare come usare un'archiviazione usb di massa sulla vostra ps4 bene cominciamo andiamo su impostazioni dispositivi dispositivi di archiviazione usb allora il vostro dispositivo di archiviazione usb deve avere tre requisiti ovvero deve essere USB 3.0 o superiore, deve avere una capacità minima di 250 GB e una capacità massima di 8 TB. Il terzo requisito invece è che deve essere collegato direttamente alla PlayStation 4 e non con hub o sdoppiatori di segnale. Bene, arrivati a questo punto colleghiamo il nostro hard disk Open Drive alla PlayStation 4X. Vedete, ci dà tutte le, le informazioni nome dispositivo produttore eccetera eccetera lo formattiamo come memoria di archivazione estesa quando noi lo formattiamo eh, come memoria di archivazione estesa questo ci permetterà di installare i giochi direttamente sull'hard disk mentre se vogliamo salvare i file che registriamo con la play oppure facciamo dei screenshot basta premere il tasto option formatta come ex fat noi lo formattiamo come ex fat Così proviamo se ci fa caricare qualche video. Andiamo su galleria catture. Andiamo su un video qualsiasi. Oppure uno screenshot. Prendiamo il tasto Option. E abbiamo copia nel dispositivo USB. Eccolo qua. Adesso ce lo fa selezionare. Qualsiasi video vogliamo caricare. Copia ci dice ce dove ce, ce li mette ok adesso inizia il trasferimento bene se invece vogliamo che il nostro dispositivo di archiviazione di massa salvi i giochi sopra basta formattarlo formata come memoria di archivazione estesa avanti questo dispositivo vuoi continuare? sì questo dispositivo è stato formattato come memoria di archivazione estesa bene adesso andiamo a provarlo andiamo su raccolta dove ci sono i giochi di free-to-play che io scarico ogni mese ne prendo uno che occupa poco. Come vedete, lo sta installando sulla memoria di archivazione estesa. Ok, il gioco è installato. Ovviamente, se poi staccherete l'hard disk eh, o la drive dalla vostra PlayStation 4, non potete giocare più ai giochi installati a dispositivo di, di archivazione di massa. Grazie a tutti, e al prossimo video.